C'è il mio amico deficiente che sta facendo tipo la danza acrobatica qui dietro. Oi! Vabbè, ragazzi, ciao a tutti e basta! E benvenuti su questo nuovo video in diretta da Meguro Tokyo. Come state? Allora, vi devo fare un nuovo tour della casa a breve. Prima di iniziare questo video vorrei chiedervi di lasciare un mi piace così aiuterete questo canale a crescere. We are the fire. Questo è un video un po' veloce perché praticamente un paio di giorni fa ho fatto uscire un video sulla polizia in Giappone. E come al solito, ogni volta che faccio uscire un video nuovo, esce una notizia nuova di cui avrei voluto parlare. Vi lascio adesso un po' di immagini di articoli di giornale e anche qualche servizio della ABC e anche di altre tv che hanno parlato di questo caso. This is ridiculous. He's not a criminal. Leah Smith's son Julian Adame is a student at the University of Redlands who is traveling in Japan when he was arrested nearly 9 months ago. Smith says the U.S. Embassy in Tokyo told her it started during a new year. Night of bar hopping. HE'S BEING WOKEN UP IN ANOTHER BAR THAT HE DOESN'T EVEN REMEMBER GOING TO AND BEING TOLD THAT HE BROKE A LAMP AND HE HAS TO PAY A THOUSAND DOLLARS. IT'S JUST NOT FAIR. LIKE, IT'S A SIMPLE Case, let's just get it done, praticamente a maggio dell'anno scorso. Lo studente Julian Adam è stato arrestato una notte che si è ubriacato. Praticamente è stato trattenuto in prigione per nove mesi e il sistema di pulizia giapponese è stato aspramente criticato dai media occidentali. A sua detta, lui si è addormentato dopo aver bevuto in un bar tre birre. Quando però si è risvegliato, non c'erano più i suoi compagni e la polizia lo ha informato che doveva pagare 100.000 yen per una lampada che aveva rotto. Secondo la madre, ragazzo questo Julian era al corrente che c'erano magari dei personaggi di alcune gang giapponesi che eh, si fingevano dei poliziotti prendevano di essere dei poliziotti e derubavano magari gli sfortunati turisti delle loro informazioni che avevano sul passaporto per poi magari rubare la loro identità o anche prenderli in ostaggio quindi quando i poliziotti gli hanno chiesto il passaporto lui si è rifiutato e quindi hanno dovuto portare a forza nella stazione di polizia locale la stazione di polizia locale poi eh, lo voleva accompagnare nel suo hotel per prendere il passaporto perché evidentemente non ce l'aveva con lui ma quando hanno fatto per ammanettarlo lui ha esitato praticamente non voleva essere ammanettato è stato incarcerato per aver ostacolato il lavoro della polizia. Come ha detto sua madre in un'intervista tv si trattava di un caso molto semplice ed è scandaloso come sia stato trattenuto per tutto questo tempo la sua migliore amica tra l'altro avrebbe dovuto incontrarlo in Thailandia subito dopo il suo viaggio in Giappone ma quando non l'ha visto arrivare ha cominciato a preoccuparsi Ha detto che ci sono stati vari sviluppi nella vicenda all'inizio lui aveva detto di non essere colpevole aveva detto di essere innocente poi però gli hanno detto non so chi se la polizia stessa o chi altro che era meglio se diceva che era colpevole così l'avrebbero rilasciato prima eccetera eccetera he from not to for his life. Finché il 12 aprile non ha postato sul suo Instagram finalmente che l'hanno rilasciato, era veramente felice, non sapeva descrivere questa felicità che sollievo di essere tornato a casa vabbè eh, ragazzi io volevo analizzare questa questione perché volevo sottolineare un punto che avevo fatto in un video precedente che era quella di non prendere sotto gamba la polizia in Giappone perché veramente potreste pentirvi. voi dovete capire che siete in un paese straniero la gente pensa in modo diverso le regole sono diverse e quindi magari una cosa che è ok nel vostro paese non necessariamente è ok in Giappone io sono sicuro che con questa storia di Giulia molti simpatizzeranno dalla parte di questo ragazzo perché oddio nemmeno io non penso che sia una persona cattiva o terrificante capita di ubriacarsi però certo se ti ubriachi in un paese straniero di cui non conosci nemmeno la legge è un comportamento completamente irresponsabile e secondo me forse il fatto che la polizia giapponese abbia agito in modo così brutale è forse un messaggio pre olimpiadi perché comunque con le olimpiadi arriveranno un sacco di stranieri in giappone e la gente che viene qua deve capire che le regole in Giappone sono estremamente severe e vanno assolutamente rispettate Perché in Giappone c'è tolleranza zero per chi infrange la legge Un'altra domanda poi che volevo rispondere con questo video è che alcune persone mi hanno detto che la polizia in Giappone è tra virgolette razzista Questo è un discorso molto triste però non so se avete mai sentito di white privilege Se sei bianco in America c'hai dei virgolette privilegi, vieni fermato dalla polizia meno spesso rispetto a una persona di colore è una cosa bruttissima secondo me, mi fa orrore solo a pensarlo però succede ancora ad oggi e spesso magari ci sono degli stranieri che vengono in Giappone pensando che anche qui la situazione sia la medesima ma non è assolutamente così, cioè soltanto perché c'è gente come Logan Paul che magari ha fatto delle cose orribili ma non è stato fermato, non vuol dire che vada così bene per tutti. Perché l'unico motivo per cui Logan Paul non l'hanno arrestato, probabilmente è perché gli è andata bene quel giorno, il poliziotto non voleva arrestarlo e, soprattutto, non hanno visto tutto quello che ha fatto. Perché devo dire che quando è diventata virale tutta la notizia in Giappone penso che Logan se n'era già tornato a casa c'è da dire che la legge è uguale per tutti non credo che ci siano, anzi sono abbastanza sicuro che non c'è nessuna differenza dei poliziotti fermano indistintamente una persona che sia caucasica di colore o asiatica a prescindere se si comporta in modo scorretto o pensa che si stia comportando in modo scorretto la ferma sostanzialmente e qua magari voi vi direte sì però ci sono molti più giapponesi che commettono crimini in Giappone e qua magari voi penserete che gli stranieri che vengono in Giappone sono quasi tutti turisti e non fanno niente di male ma in realtà ci sono anche stranieri che sono venuti in Giappone e hanno fatto dei crimini, omicidi eccetera c'è da dire che quanto a numero ovviamente Essendo il Giappone un paese formato dal 99% da giapponesi, ci sono molti più giapponesi che hanno commesso crimini di questa portata e allora voi mi chiederete: ma perché ne parlo in modo così serio di questi stranieri che... Eh, si comportano male in Giappone, infrangono la legge, e il motivo è perché comunque voi dovete capire che essendo gli stranieri in Giappone così poco, se una persona si comporta male, questo si riflette su tutto il gruppo di persone per esempio che hanno dato il mettebise di noi italiani in Giappone, è un'immagine molto brutta che ha molto più impatto rispetto magari a 50 italiani che vengono in Giappone e si comportano bene stessa cosa Logan Paul, capito È bastato? un Logan Paul per creare quell'immaginario quasi stereotipo degli stranieri maleducati per questo anche se è una percentuale molto piccola è un dato che secondo me va analizzato e non va preso sotto gamba comunque ragazzi non prendetevela male io con questo video non sto assolutamente scoraggiando nessuno dal venire in Giappone volevo solo dirvi eh, quello che pensavo e soprattutto condividere queste regole come vi ho detto prima eh, il Giappone è un paese diverso dal nostro ha delle regole diverse magari delle cose che sono accettate in Italia non sono accettate in Giappone quindi non è detto che questa situazione che si è verificata a questo ragazzo non possa succedervi a voi, quindi bisogna starci un po' attenti. E se pensate che tutto ciò non sia giusto, provate a pensare se magari la stessa persona si fosse ubriacata, avesse spaccato una lampada, ma avesse fatto la stessa cosa magari in Corea del Nord. So che è un esempio un po' infelice e forse anche un po' ingiusto, però se ci pensate è quasi la stessa cosa non so se sapete di quel ragazzo americano che era andato in vacanza in Corea del Nord ha rubato mi sembra non mi ricordo se una bandiera o comunque un poster con la bandiera poi è stato messo in carcere e quando l'hanno rilasciato è morto pochi giorni dopo una storia molto triste che non voglio raccontarla in pochi minuti se non siete a conoscenza di questo caso andatevelo a cercare su internet perché è una storia veramente triste che non mi va di affrontare in questo video Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Il Giappone è un paese molto bello, c'è i suoi pro e i suoi contro. Questa è solamente la mia opinione Non sono dalla parte di nessuno Vi dico soltanto come stanno le cose Detto questo io voglio chiudere Vi do un mega abbraccione E volevo ringraziarvi tutti sempre per vedere i miei video Perché davvero stiamo crescendo Siamo diventati in più di 34.000 E non so ancora come è successa questa cosa Perché davvero non pensavo che un canale così um, semplice come il mio Senza uh, insomma effetti speciali o cose troppe particolari Potesse arrivare a questo numero Che per Youtube è molto piccolo Ma per me significa tanto Perché eh, sapere che ci sono 34.000 persone Spero amanti del Giappone che vogliono scoprirlo grazie a me con quello che vi racconto, mi fa davvero piacere. Se avete delle domande o cose che volete sapere scrivetemele nei commenti, domani sarò in viaggio quindi non mi sarà possibile rispondere magari a tutti i commenti che mi scrivete oggi, però cercherò di fare l'impossibile e vi assicuro che entro fine settimana li leggo tutti perché eh, mi piace tantissimo tenermi in contatto con voi. Un mega abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!